Le tensioni Israele-Palestina tornano a scaldarsi, poi si raffreddano, poi si scaldano. Da tempo in memoria è un continuo ripetersi dello stesso scenario. Jihadario sul suo dromedario va da Kabdul il missilaio. Salam alaikum cerco dei mah missili. Aleikum salam come li vuoi, muslim, muhammidium o Allah. E parte la trattativa, solo che il nostro eroe dopo aver donato troppo ad Al-Qaeda è al verde, quindi si accontenta di qualche granata da tirare con la sua ah, racchetta da tennis. Le tira verso Ebraele dal confine ma dall'altra parte c'è Adam con il suo circonshield che le intercetta tutte in aria. Quindi zero danni o quasi ma per l'affronto rispondono sparando i loro temuti Minator e radano al suolo interi edifici. Militanti muoiono ma anche civili quindi fa notizia ed eccoci qua. La clan war tra Israele e Palestina sembra una cosa abbastanza complicata Una di quelle questioni politiche che senti sempre in tv E per cui tutti i vecchietti sofisticati Quanti pelati in incravattati in sembrano avere un'opinione E quelli che conosci invece non ne parlano perché non frega davvero un cazzo a nessuno Ogni tanto pensi che sarebbe bello sembrare un intellettuale come loro Ma studiarne la storia oltre che una perdita di tempo è una rottura di coglioni Non riesci neanche ad immaginare di averne voglia Quindi eccoti qui ai miei piedi, a chiedermi di seminare la verità e di spensare saggezza. Signor Nick Weekly detto anche podcast... Dimmi cosa pensare, riempi la mia mente di ciò che è giusto e ciò che è vero Mettimi al corrente dell'argomento più robusto e più sincero Perfetto, si parte Prima un quadro generale delle fazioni in gioco I palestinesi e tutti gli arabi che circondano Israele sono musulmani puri nel corpo e nella mente Individui sul cui viso è espressa una tale ingenua volgarità e limitatezza bestiale dell'intelletto Che ci si stupisce che abbiano il coraggio di uscire di casa Ma poi lo trovano, sono incoraggiati perché circondati da loro simili Israele invece è il covo dei corvi dell'umanità Scaltri portatori di tristezza e miseria per proprio profitto che a causa della loro religiosa endogamia hanno una serie di malattie genetiche a loro uniche che sembra la lista della spesa di chi da lontano va di sabato al tosano. A quanto pare Israele in genere non è all'attacco, si fa i cazzi suoi ma quando i palestinegri attaccano loro rispondono con dieci volte la cattiveria perché possono E Poi tanto i missili li mettono sul conto degli Stati Uniti quindi non li pagano la cosa che può sembrare immediata è che a prescindere da chi argomenta meglio la sua, noi esterni, i normali cigolatori che osservano da fuori, dovremmo gioire. Perché si stanno combattendo tra ebrei e musulmani, cioè anche se uno solo dei due popoli sparisse il mondo avrebbe di che festeggiare. Però non è proprio una guerra, cioè non è davvero uno scontro combattuto. Israele è, è vero che è circondato da vari paesi arabi ostili che lo vorrebbero cancellare, ma è un paese sviluppato, è come in una partita di basket un giocatore dell'NBA dopato e con l'Air Jordan con la palla in mano circondato da bambini delle medie del corso extra per dislessici coi sandali di legno. La palla direi che rappresenta varie cose, ma soprattutto Gerusalemme. Ai bambini si rimprovera quando provano a prendere la palla pestando i piedi o calciando gli stinchi, ma soprattutto si rimprovera l'adulto se fa lo stesso che poi magari ha anche intenzioni più pure, ma essendo grande e grosso fa più danni. E noi quindi per chi tifiamo? Chi dovremmo aiutare se potessimo e volessimo? Per rispondere chiediamoci chi ha la pelle più chiara? Ok, no, non è quella la risposta. La risposta vera è la Palestina. Sì, la Palestina è così semplice, però vi spiego. Il sogno, l'ideale, lo scenario perfetto, l'utopia è il, il reciproco annientamento. Ma il problema da questo punto di vista è che non ci sono abbastanza morti, perché i palestinesi hanno Allah ma non sono all'altezza. Se si bilanciassero un po' di più le cose ci sarebbe un po' più spargimento di sangue, più pulizia culturale, meno escrescenze di antichi refusi di culture obsolete, ma per ora evidentemente Yahweh è più ricco di Allah. Piripipi, parappappi.